Fanno burro è il filippino. Filippino. filippino, Nino Cocchetto, Cocchetto. Moreto Shusha, RIP. Rip. Baby Boogie ne porta a Nanza la sua storia e la sua tradizione. Quelli che mamma ti dice di non frequentare, agli gruppo degli sbagliati e agli amici di sempre. Cuoccio cuoccio e cazzo cazzo cantiamo questa canzone. A chi si fina, a chi appartiene Che è Gaeta, che non voglio sfondare pure la gamba fresca A CIRITA GAETA Razza Razzacaina Mazzagallo e foto, pescatore e contadina Svarani comparisce con la raccia sempre corta fa e roba buona con infana ipocrisia Critichi la gente con malizia e gelosia, Sino il rotto in pugno e poca per la via Non tiene mai da nada per campare e per sputare Ma che non a posto apostofista e casa paffittà Ho vinto fatto una mamma me non ho capito niente La vita è in per i ma quando è che la gente dice che si malamente All'ucchio che fa il burtello e te ne vai a fangulare Si carta conosciute e ti è l'anima venduta Quando si mangia sapisce, e quando soffre si studa Annanza che sa mosce d'accio quattro figo mosce per la vita e che ha il resto è una boscia. La regina reina nel mio di umana carica la pistola e merda, accossi da spada, di eula oliva, gli scisi su zamienne, ci vuote, che stickela che conta, ma che cazzo ma da foto, gli avicoli, caregna, la gaia e il mondo d'orfona, corso corsa, seravo, Elena vecchia zona, così mica, fitce e luce, anche è, è tutto a posto, hai i adavini a favore della lega rossa. e comparisci con le racce sempre corte e chi avresti di denaro pure dente e cassa morte messate cocaina, forse spirri e fedenzia tu tieni quattro case e fai un pezzente per la via due necroni in compagnia, io parte il porto io mi faccio i cazzi, tuoi hai da tanto tieni torto nati e le brutte pari quasi morte t'hanno fatto tutti i fascia abbasciagli su support